Ciao, buongiorno, come state? Eh, ci ritroviamo come sempre settimanalmente col nostro dopo post, mettiamola così di quello che ci siamo raccontati al martedì. E eh, devo dire che è stata una puntata interessantissima. Anche perché, cioè, come sempre, però voglio dire: interessante perché eh, lo spunto che io vi avevo dato di parlare di metaverso effettivamente è stato molto sentito e abbiamo avuto anche così degli amici che ci hanno raccontato un po' meglio questa, questa storia del, del metaverso se vogliamo, eh, tant'è che il tutto è partito insomma dal carnevale, carnevale di Venezia che quest'anno c'era la possibilità effettivamente di eh, partecipare anche non dico con un proprio avatar ma attraverso il metaverso quindi non esserli fisicamente ma eh, esserci virtualmente questa cosa virtuale e questa anche intelligenza che ci porta un po' a diciamo così a, ad avere dei cambiamenti anche nella nostra vita come dicevo eh, interessante sì sicuramente può essere d'aiuto su più fronti però secondo me ci, ci, ci, ci nega anche un po la bellezza di ritrovarci e di eh, continuare a fare conoscenza no? e amicizie se noi ci lamentavamo già in qualche modo che eh, magari i nostri figli Insomma, passano troppo tempo sulla, sullo smartphone, sul cellulare. In questo caso, con questa realtà parallela, eh, beh, effettivamente eh, aiutiamo a far sì che ci si isoli ancora maggiormente perché poi effettivamente fisicamente non ci si conosce. Però ad esempio, ha iniziato Luigi dicendoci che il metaverso è uno spazio virtuale in cui si assottigliano a finestre quasi impercettibili le differenze con la realtà, e sicuramente qui è nata anche un po'. Uh, questa chiacchierata su, uh, sul fatto del uh, virtuale reale, queste due realtà parallele che corrono parallelamente fino a quasi a diventare una, uh, a venire quasi assorbiti senza. Uh, neanche saperlo, e uh, creando però insomma dei, dei disagi e uh, amplificando un po' quella che è uh, la nostra vita su più fronti, uh, tant'è che uh, insomma c'è di. Dire... Eh, come dicevo, Eugenio ha iniziato a dire eh, del metaverso proprio perché lui ha fatto una tesi anche sull'intelligenza artificiale eh, e eh, lui dice che il metaverso in qualche modo cavalca, cavalca anche quell'onda. Eh, la cosa impressionante eh, è che ad esempio Chat GBT, che, che ne abbiamo anche parlato, eh, insomma, possono. Eh, essere un po' <ride> entrare anche lì a far parte della nostra vita eh, lavorando un po' come l'intelligenza artificiale eh, molti di noi <ride> insomma, sono fuori da questo mondo dell'intelligenza artificiale ma soprattutto del metaverso e eh, fa paura eh, si diceva anche sugli impatti sulle persone che non sanno poi scindere le due cose, cioè la realtà e questa cosa invece parallela. Eh, Meganaturista ci diceva, sì però il virtuale è anche effimero, preferisco la realtà quotidiana con i rapporti sociali e su questo tutti credo siamo stati d'accordo eh, su questa cosa qui e come dice anche Super Tech, uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere, interagire attraverso eh, insomma cose personalizzate. Eh, eh, insomma poi eh, vabbè abbiamo esplorato questa cosa abbiamo parlato poi eh, comunque di musica eh, tant'è che io vi ho fatto anche ascoltare un eh, diciamo così un vinile eh, di Mike Lindup ex Level 42 da questo album changes del 1990 e avevo scelto proprio anche il brano changes perché se vogliamo insomma aveva a che fare anche con eh, il cambiamento no? con questa con questa idea anche un po di cambiamento eh, virtuale non solo Ah, poi vi ho detto di fare attenzione di mangiare ancora tanti dolci oggi ultimo giorno di carnevale perché poi da domani si tira la cinghia e bisogna fare i fioretti eh, in questo caso Mega naturista poi ci ha mandato praticamente il suo pranzo e tutti siamo stati dell'idea che poi bisogna correre o riposarsi perché lui oggi mangia strozzapreti eh, il martedì ha mangiato strozzapreti con gamberetti, e zucchine filetto di pesce persico, contorno barba dei frati con burro e aglio. Mamma mia, cioè proprio praticamente di tutto e di più. Quindi abbiamo parlato anche che la simulazione non è metaverso, il metaverso è una realtà parallela. Gabriele <ride> dice che però in questo caso si dà molto lavoro agli psicologi E su questo insomma condivido eh, Però poi si sì, è parlato anche di musica 90 e anche di uh, uso forse di troppi sintetizzatori Falco, Super Falcotec ha lanciato lì l'idea di fare perché no di nuovo un viaggio E in questo caso utilizzare o... Ehm, diciamo così l'aereo oppure utilizzare in questo caso eh, anche il pullman eh, io preferisco l'aereo beh in base al viaggio dove bisogna farlo ma perché eh, non posso stare troppo seduta però è anche vero che il pullman ci permette in qualche modo se vogliamo di eh, <ride> Continuare a conoscerci di più e fare anche casino come si faceva una volta nelle gite scolastiche. Sì, questo mi piace. Eh, detto questo, ho anche notato che ho un buco alla calza e vabbè, e vabbè capita, capita. Eh, detto questo, insomma, eh, saluto anche Carla che è stata gentile anche a scriverci, a collegarci. E a insomma, abbiamo fatto gli auguri anche agli sposi, e neo sposi con cui lei è andata a un matrimonio dove poi si è tolta le scarpe sotto il tavolo perché aveva male i piedi, e lo so, cosa comune Carla, non ti preoccupare perché lo faccio anch'io, detto questo ci ritroviamo martedì prossimo con un altro argomento, devo trovarne un altro sfizioso che vi colga così e che abbia voglia di eh, farvi chiacchierare, va bene, sempre rimanendo però legati alla realtà e non virtuale, mi raccomando perché noi... Siamo reali, siamo qui, io sono qui e vi aspetto come sempre su questo canale per fare delle belle chiacchiere e naturalmente scambiarci anche un po' di idee, un po' di ricette, un po' di curiosità, un po' di fotografie, eh, anche la mail è macalib1.it per poi come si dice sempre con Mega Naturista andare a mh, realizzare un libro a fine anno dove poi venderlo e proventi darli tutti in beneficenza con tutte diciamo così le cose che abbiamo raccolto. Durante le nostre live del martedì, eh, proprio grazie a voi, eh, amici di questo canale. Va bene? Un bacio grande, vi bacio, vi abbraccio e vi do appuntamento. Naturalmente, a martedì prossimo. Ma se avete delle domande, delle curiosità, degli argomenti di cui volete parlare, fatelo. Basta scrivermi a imacalibuno.chioccionelibero.it o seguirmi anche su Patreon. Simona non solo Radio. Un bacio grande, ciao, buona giornata e buona settimana!